Ciao! Benvenuti in un nuovo video! Allora, oggi è un video un po' improvvisato perché non era in programma di registrare infatti si può notare dal correttore che è andato a farsi benedire e dalla leggera lucidità ma sono appena rientrata a casa ho visto questo pacchetto e ho detto wow! E quindi lo registro subito perché se no, non so quando mi ritrucco e sono, sono quasi presentabile ecco. Dunque incredibile ma vero Astra Makeup mi ha mandato alcuni prodottini ho dovuto aprire la confezione perché c'era l'etichetta con i miei dati però non ho ancora aperto sbocciato niente e lo vedete anche voi dunque Astra Makeup io non la conoscevo non ho sentito parlare ogni tanto vedere pubblicità sulle riviste ma eh, so che ha prodotti di low cost quindi fascia bassa tipo essence catrice ed, e sinceramente ho provato le, non lo conoscevo non è vero che non lo conoscevo ho trovato in omaggio da qualche parte un prodotto e ho provato quello e mi è sembrato anche abbastanza valido però ho visto che de, eh, eh, si, vende, si vende si acquista online sul loro sito ufficiale che vi lascio qui nell'info box non ho codici mi dispiace però ho visto che e questo l'avevo visto tempo fa è, è in vendita anche in una profumeria online non mi ricordo quale vado a vedere ho controllato è la profumeria Sabioni che vende online anche quello magari vi lascio il link qui sotto nell'info in box anche di quello e andiamo a scoprire che cosa mi hanno mandato soprattutto perché io ancora non l'ho guardato Uh, ma ci sono tante cosine le tiriamo fuori tutte speriamo che non ci sia niente che si rompe o rotto, ok allora la prima sacchetto vuoto la prima che mi capita in mano così soft matte foundation Fondotinta effetto opacco naturale, 16 ore. Eh, no cake effect e non effetto... Ah, già, che in italiano! Non ero abituata a leggere l'italiano, scusate! È modulabile, levigante, no effetto maschera, ci piace. Numero 02, Made in Italy? No, questo non lo sapevo. Controlleremo se anche gli altri sono Made in Italy. Sapete che è una cosa che non sapevo? E basta, i prezzi non li so... Eh sì sì sì, perché è fatto dal Giu SRL di Vittoria Veneto Todi Italia, quindi Astramakeup.com Astra Makeup è un marchio italiano, o oh, ci piace ancora di più questo, e abbiamo detto che lo 02 non ho i, eh, i prezzi, i prezzi non lo so, però... Potere dell'editing andrò a vederli online e mentre edito il video. Oltre a farvi vedere i prodotti, vi scriverò qui sotto anche il prezzo per vedere se sono davvero low cost. Allora, il primo è questo. Ci piace il fatto che sia un soft mat, quindi opaco, naturale, non è super opacizzante, ma con la mia pelle mista è perfetto. Abbiamo detto che lo 02 o oh, ragazze è proprio sigillato, è meglio dell'essence a questo punto, però io lo apro perché voglio vedere il colore. Vediamo. Sembra abbastanza è cremoso, diciamo che ne è uscito tanto. Però adesso sto qui un attimino con voi. Guardate. Cioè, è appena più chiaro. Appena più chiaro della mia carnagione. Però adesso lo stendiamo bene così. Intanto adesso apro magari dei prodotti che non voglio sguacciare sulle mani. E vediamo anche se è ossida. Curiosità. Altri prodotti che magari non sguaccio sulle mani, e qui l'ho visto subito. Mascara, questo è Insta Curl, mascara più volume più incurvatura più tutto eh, ultra curling. Voglio vedere se è un Made in Italia. Anche questo sì. è un 10 ml, eh, questo qui. E l'applicatore è fatto così quindi ci piace. Scusate no non profuma perché ultimamente ho trovato dei mascara anche costosi urban decay ad esempio che profumano una cosa che non è invece il fondotinta sa di... sembra una crema comunque ragazzi è completamente opaco Cioè si è asciugato una volta asciugato si sì, appena più leggera più chiaro della mia carnagione perché vedete lo stacco qui appena più chiaro però ci piace ed è davvero opaco andiamo avanti perché sono super super curiosa è questo Si Velvet Skin Lo eh, polvere di riso wow Skin Lose Power eh, 10 grammi Stavo leggendo ingredienti, talco, magnesio e carbonato. Oh, tanti ingredienti per essere una polvere di riso, ma noi la apriamo e vediamo. Tanto ha il puff. Voglio riuscire. Vado piano perché se mi parte eh, vediamo le nuvole di polvere. piace beh io amo le polveri libere mm, non, non sbianca più di tanto quindi questo sicuramente provo anche lei perché no anche perché le polveri libere mi piacciono questa è una polvere di riso quindi super opacizzante e ci piace adesso ultimi due prodottini restiamo sempre sul viso e ho visto questo Jaisha Brown Micro Precision Pencil micro branding, effetto micro branding Fili di fin, ok una matita per sopracciglia e la quantità sapete che non dice quanto è grande? ma dei in Italy no, non lo dice comunque è una matita per sopracciglia questa qua, nel colore magari questo c'è scritto 03 brown, ok dove da una parte a e non, dico, non lo scovolino il pettinino e dall'altra vediamo la mina uh, piccina è proprio precisa adesso la tiriamo un po' dentro perché se no si rompe e la proviamo Sco allora è una mina dura ma scorre bene E anche questa cosa ci piace ok ultimo prodotto e questo è un liquid lipstick no transfer long lasting full coverage ci piace tantissimo già per questo colore texture cremoso colore intenso eh... 14, numero 14, il colore, ah sì c'è scritto sopra, Gypsy, gipsy, 14, il prodotto è questo, la quantità, c'è scritta la quantità? Perché se vi scrivo sotto il prezzo sarebbe bello vedere anche la quantità, ma sapete che non c'è scritta. Ok, no non c'è scritta, ma noi andiamo a vedere come si presenta. Wow! Mm. Proviamo a metterlo sopra il mio rossetto. è malvagio, allora diciamo che è sopra un altro rossetto che è su da qualche ora quindi l'effetto è però sento che già si secca profumo gradevole e adesso il fatto è che qui ne ho messo tanto quindi volevo vedere quando si asciugava ma ne ho messo davvero tanto quindi magari proviamo a fare uno stato più sottile eh, in un'altra parte tipo qui ecco perché sulle labbra ci mettiamo uno strato tipo, tipo questo qui non, non, ho, non ero preparata qui adesso guardiamo se questa parte qui si asciuga e in quanto comunque sulle labbra mai mettere il rossetto con una telecamera ma metterlo con uno specchio sulle labbra è asciutto sento ancora un po' piccicosino ma è asciutto allora intanto vi parlo un attimo perché se no il video diventa troppo lungo e poi dopo è... e però cosa, cosa ve ne parlo? non ho provato niente e poi dopo intanto vediamo se si asciuga lui allora ho apprezzato tanto che mi abbiano mandato una tipologia di prodotti per fare un full face senza però stare ad esagerare perché non sapendo i miei colori oppure che tipo di prodotto preferisco ed è, mi piace che non abbiano mandato palette, ad esempio quello delle palette io vado sul nude ma loro non lo possono sapere se non guardano tutti i miei video, quindi magari palette colorate non mi sarebbero piaciute più di tanto, oppure che abbiano mandato smalti perché so che ce li hanno che ad esempio a me non piacciono, cioè è difficile e quindi ho apprezzato perché c'è un fondotinta soft matte quindi non è luminoso, ma non è neanche quello opaco. È uno un texture che può andare bene per tutti. Ed è lo 02, quindi immagino che ci sia un più chiaro e un più scuro. hanno detto che con il 2 si vale in sicuro. La crema, la crema, la polvere di riso. Apprezzo molto anche questo, anche perché è, è una cipria e quindi ci sta. Ho visto che non ci sono correttori e credo che sia una buona scelta, perché il correttore, anche se sta cosa... O si conosce il gusto, e il tipo di occhiaia, le discromie di una persona, oppure è difficile trovare il correttore adatto che, ti, che possa piacere. Matita per sopracciglia che serve sempre, poi anche questa nel colore brown, beh sì, direi che ci hanno preso. Mascara incurvante, volume più incurvatura e direi che ci sta assolutamente da provare. E poi un rossetto liquido no transfer, che credo che siano i migliori, soprattutto in questo periodo con la mascherina, che siano i migliori da usare. E nel stesso tempo, è... ah c'è scritto Astra Hypnotiz, Hypnotiz, nel stesso tempo è un colore che si adatta un po' a tutte. Ora voglio vedere, no vale ma si è asciugato davvero? Cioè... si è asciugato wow questo ancora no però è davvero uno transfer e poi è inutile e il tipo di rossetto è migliore per questo periodo se vogliamo indossarlo di giorno andiamo sempre la mascherina quindi se no maccheremo tutto già lo macchiamo con la base viso quindi non ne andiamo oltre se però lo vogliamo più lucido basta applicare sopra un gloss. un burro a cacao quindi la trovo davvero una valida Scelta di prodotti da inviare per un test ci piace, io intanto ringrazio il marchio. Nell'editing vi Lascerò ed è tutti i prezzi così potete anche vedere voi de... dato Il dato link ve lo metto Poi anche i prezzi così potete tranquillamente vedere anche voi quanto possono costare Fatemi sapere se conoscevate già questi prodotti, questo marchio Se li usavate, se consigliate qualcos'altro ed... Oppure se aspettate la mia recensione Ed è che adesso li metterò sotto test Per sapere se sono validi Quindi è, noi ci vediamo al prossimo video Ed è...